La frutta fresca qua ci si sceglie gli spiedini e si vuole e si fanno grigliare tutti lei è la mia figlia tanto un giro ma sto cappello sadicia bestia va bene dai te lo concedo hai fatto l'upgrade indiana jones hai abbandonato sampei Dove siamo, ho scelto io questo. Dove siamo? Bello, ingresso fa presa gire molto bene. Buongiorno, pronti a salire sulla nostra barchetta Long Tail Boat che ci porterà a Riley? dello studio bravissima poi contribuisco anch'io ho eh? oh, un po' di ombra mi ero portato la camicia per proteggermi le braccia ma ovviamente la signorina non si era portata niente non si era portata niente quindi io da buon cavaliere le ho ceduto la camicia morale non so stasera come tornerò probabilmente come il colore del giubbottino guarda che spettacolo guarda il kayak abbiamo raggiunto questa spiaggetta siamo un attimo riposati rinfrescati e ora ritorniamo Lasciamo Riley sulle nostre barchette. Io consegno il bigliettino, grazie. Thank you! E andiamo. Queste barchette che con quell'elica mi fanno una paura, no, no, no, no. ma soprattutto con questi motori inquinano come Questa Non ne parliamo. No, no. facciamo colazione in spiaggia. Sveglia prestissimo. Alle 6 eravamo già sul bus e ora siamo qua. Una vista mozzafiato. Grazie. Sembra un polletto. Un polletto. Questo è il risultato. Siamo arrivati alla spiaggia Maya Bay, quella di Leonardo Di Caprio. Meno male siamo arrivati qui presto e non ci doveva essere troppa gente. Non posso immaginare le 10. Bibi, guarda in basso. Guarda in basso. Qua. <gasps> wow. oh sono incontrati. Hey, Ehi, ueh, ueh. Se te lo stai beccando? Sì, spero. baby. Shat, do, do, do, do, baby. It's pretty. Penso on The Beach all'ombrina, che meraviglia, che meraviglia, in pineta. Jimmy, sei in pineta! Cena di stasera, calamaro grigliato, meraviglioso riso stir fried, quindi riso saltato sempre con pesce, altri calamari e gamberetti. Queste sono Morning Glory, è una loro verdura in questa salsa che non è stata ben identificata, ma queste sono è super crunchy! Super crunchy! E eh, Jimmy ha voluto questo, prendere questa Jacket Potato, praticamente una patata cotta al braciere. E poi viene aperta tagliata e farcita con diversi toppings oh, meraviglia padalà padalà formaggio, formaggio spinaci e prosciutto una cosa che io mangiavo tantissimo la mensa alle superiori in ungheria perché non mi piaceva nient'altro arrivati al porto di hanong <ride> Siamo pronti per prendere il traghetto per Puket! Scuso maestro, let's go! Siamo un bocco di sotto oggi! Eccoci arrivati a... dove siamo arrivati Silvia? Questo è il nostro hotel. È super caratteristico perché queste dovrebbero essere delle piantagioni, di qualcosa. Qualcosa. Di qualcosa. Che bello! Dopo quattro oh. ore precise. Questo è un mio appartamento, eh? non è una stanza hotel. Ah, eh? no, bellissimo. Ah, sì, ma questo è Sbata. Scusa, mettiti sopra per capire un po' come.. Sì vabbè si vede che sono due attaccati ma facci vedere <ride> Dormiamo al contrario Cioè è 2,20 m di larghezza Sì ok le scarpe per favore le scarpe mm, Grazie Che noiosetto La parola più Ragazzi stasera top allora piatto ci si sceglie gli spiedini che si vuole e si fanno grigliare tutti Silvia il tuo amico coccodrillo come lo vedi? wow coccodrillo coccodrillo ecco sono Poi pesce via nuovo, nuovo piattino dagli tutta che spettacolo questo ancora non l'avevamo visto eh Spiedini pronti da scegliere e poi far grigliare dove là! L Ingresso a Freedom Beach. Bisogna camminare in mezzo alla foresta. Yeah, noi gli accessi comodi non piacciono mai! Certo. Yeah. Scusa. Guarda il mio cappello come ci sta bene in questo ambiente. Guarda. Ma si sei accorta? Che gli scalini sono fatti con mega canne di bambù? Ciao! Abbiamo un amico! Dove andiamo? Ci porti via la spiaggia? Andiamo! Andiamo? No, lui cerca fartuffi. Guardate spettacolo, questo è il percorso che si fa stamattina per arrivare alla spiaggia. E chissà che spiaggetta perché dalle foto la sembra meraviglioso. meravigliosa. Meravigliosa Freedom Beach. esperienza sopravvissuti sporchi luridi... di no Beh, insomma un po' sudati in sudati salsenine diciamo ma in ce l'abbiamo fatta in un bagno turco naturale <ride> che fatica Sì, perché ovviamente c'erano due parcheggi Hai per Freedom me. Beach <ride> due parcheggi per arrivare a questa spiaggia e noi abbiamo scelto ovviamente quello più scomodo con l'accesso No, bellino all'inizio, ma devastante al perché. Comodo. Sì, eh, no, ma è veramente, così. veramente, ovviamente. E eh, scusate, buongiorno, buongiorno, a lei, signor Gallo. Buongiorno a voi, signor Porcellini. Ma guarda, che carini moialini Una lotta per mangiare. Oh. Dopo <ride> Freedom Beach. Eh? abbiamo um, deciso di andare, spostarci di spiaggia per andare a vedere il tramonto siamo arrivati a Paradise Beach ma um, facevano pagare l'ingresso e per dieci minuti andare a vedere il tramonto da Cime Monti non avevamo proprio voglia e quindi abbiamo trovato questa spiaggetta super nascosta perché è la spiaggetta del Merriot Merlin Beach meravigliosa col tramonto che spettacolo bellissima abbiamo deciso di andare lì ma ovviamente è una spiaggia senza accesso sul mare se non devi camminare nella foresta quindi ora cerchiamo punto di partenza e partiamo quelle yeah! cose semplici mai non ci arrivati a Surim Beach meravigliosa ci addentriamo dentro la foresta per raggiungere quella che abbiamo prima visto dall'alto. Ci spero. E' andare su quella scomodissima spiaggia, bellissima, quando puoi prendere questo sentiero lunare per andare dei ad un'altra, in mezzo un alla natura, Non ci cigaro. Yeah, let's go! Ecco cosa servono gli step-ups. Va bene dai te lo concedo, hai fatto l'upgrade, Indiana Jones, hai abbandonato Sanpei. Indiana Jones. Indiana Jones. Sì. Ce l'abbiamo fatta! Wow! Che meraviglia! Spiaggia difficile da raggiungere e infatti molto vuota. Quasi una spiaggia privata a tratti. Di cocchi all'azione, oh. wow. dovrei riuscire a tirare in uno. Dovrei riuscire a farlo tutto in uno. È una sfida di Jimmy, questa ieri sera. È quindi volendo... la frutta di qua, è meravigliosa. E okay. mi raccomando, ora casca a terra. No, no, no, i cocchi dopo averli bevuti. Dovete chiedere di farveli aprire e eh, con un cucchiaio di metallo, di metallo, di metallo, metallo. <ride> eh, scavare fuori tutta la polpa. Anche questa volta il nostro tramonto si è andato a farsi friggere. Niente, niente, non si vuole far vedere questo sole. Il sole thailandese si vergogna, signori, timido, è timido come non mai. Siamo noi che niente. niente Le nostre vacanze, oh tutte le estate, addorse o sempre, tutti i giorni quando si va in vacanza oh, è zero pavignana zero qui uno bello preso proprio per la Beccato. davvero eh, buongiorno queste sono due facce di chi si è appena svegliato per non farsi beccare come l'altra volta all'ultimo minuto pronti per il tour delle Similan un po' con l'idea che non verrà nessuno a prenderci. Eh no, a sto giro siamo pure in anticipo, speriamo di no. Eh. Andiamo. Ecco come sta procedendo il nostro tour al Similad. non era previsto ma soprattutto ora iniziano pure a girarmi le palle non è previsto tutto questo così non va bene. Maravigliosa!